Eh, dobbiamo disattivare i controlli, suona anche abbastanza bene, dai, pensavo... Cazzo, la voglio! <ride> Mi sa che la macchina ti è piaciuta, eh? Tanto per te. Ciao belli, come state? Benvenuti su Officina del Piloto, bentornati. Sono tutto vestito di giallo, con una macchina gialla in mezzo a nulla, ma che vogliamo di più? Oggi siamo con lei, la bellissima, guardate che bella, Suzuki Swift Sport. E siamo qui in Abruzzo per presentarvela, per vedere come va. E credetemi, va bene, va forte. Dai, non perdiamo tempo, su, entriamo e proviamola. Swift Sport 1400 Turbo Boost Jet con accoppiata sistema ibrido ci piace non ci piace sicuramente è una novità sul canale perché questo è il primo <ride> è la prima macchina ibrida che è sul canale Suzuki come tutte le case automobilistiche che vogliono esportare in Europa devono adeguarsi quindi è ovvio che questa cosa non piace peso in più cavalli in meno a noi appassionati ci fa storcere un po il naso però questo è, preferiamo solo auto elettriche oppure preferiamo proprio che non ci siano più auto? Meglio di no. E per quanto comunque posso accettare questo compromesso, un altro compromesso che non posso accettare è la latenza del pedale dell'acceleratore. Essendo elettronico, esattamente come il volante, qui non credo sia idroguida, ma... Il volante è ottimo, nel senso lo sterzo è fantastico, segue la strada, è molto preciso, diretto, mi piace. Ecco il, il pedale, no, mamma mia, sta curva, quanto la odio! Vedete? È molto esuberante però, tra che la centralina sente che il pedale sta giù e quando ti dà coppia. Oh, passa, passa tempo. Questa è una bella salita, una bella strada e la macchina va sotto i 4000 giri. C'è il modulo ibrido che spinge e si sente. Entra poco prima della turbina, dopo vi parlo anche de, del motore, e spinge. Dopo un po' entra la turbina, molto piccola infatti, dopo i 4000-4500 giri. Sembra che muore ok quindi è una turbina molto ad esempio su quella curva non mi è piaciuta ma probabilmente ho sbagliato io l'ingresso perché su queste qui signori miei... il differenziale autobloccante fa un lavoro fantastico il motore riprende se non ci fosse questa latenza sarebbe perfetto però a me piace fare lo strozzo signori mi piace tagliare <ride> mi piace dare gas e sentire bella questa e sentire questo differenziale come lavora quello mi piace e il differenziale autobloccante Eh già <ride> Di che marca sarà? CTC Performance Ovviamente Un differenziale signori che vi fa godere E secondo me È anche obbligatorio Montarlo su questa macchina Perché le ruote sgommano E secondo me un'auto così senza differenziale No No, no, no Può questa macchina essere paragonata A una 500 Abarth? Sì, perché entrambe sono 1004, È vero che la 500 ancora non ha il modulo ibrido, però questa, avendo il modulo ibrido, è una macchina che pesa poco più di 1000 kg e ha 129 cavalli. un po' pochi, un po' tanti, non lo so come va originale, perché questa macchina non è originale e se uno è un pochino furbo e vuole spendere poco, grazie agli incentivi statali, per una macchina nuova, turbo, sportiva e a mio avviso anche molto bella, questa potrebbe essere l'auto che fa per voi il motore booster jet è un motore che non ha collettori di scarico è iniezione diretta ma l'iniettore non è sopra come siamo abituati a vedere ma è proprio sotto le valvole per massimizzare tutto cioè questa, questo motore è stato concepito per essere veramente pagato nei consumi e per farvi divertire la turbina è attaccata con una flangia al motore, non ha collettori di scarico. Cioè tutte queste piccolezze, che poi piccolezze non sono, rendono la Swift Sport una macchina pazzesca. Io sinceramente quando Matteo mi ha proposto quest'auto non ho detto di no, però ci ho pensato perché l'ibrido, tutte queste cose diciamo che avrei preferito forse una Swift Sport classica con 140 cavalli e invece mi devo ricredere quella l'ho provata ed è il contrario di questa ok? cioè almeno wow sull'erogazione è il contrario quella tira alta magari come i T-Jet questa è tutto basso ma su una strada così ve lo godete avete visto prima che è successo? Guard andate a frenare il culo si scompone, è vero che la strada è molto viscida, sta per nevicare, però cavolo come andate a frenare, eh. <ride> è vero la dovete scomporre voi, eh! però vi ci potete tanto divertire con un culetto così, Boh, no, probabilmente queste auto sono concepite davvero per essere guidate da tutti senza tanto manico perché veramente questa ragazzi vi salva eh fate così con una bara con le ruote o qualche auto che magari non è proprio famosissima per il telaio vedete che fine che fate questo invece vi corregge molto e sto facendo anche un po' lo stupidino per provare effettivamente la bontà di questo telaio ma cavolo è un bel telaio davvero un bel telaio e visto che ora siamo in discesa anche i freni i freni vanno allora, quest'auto ha i freni originali Che sono quattro dischi, ovviamente Ma il proprietario gli ha, cambiato, gli ha cambiato i tubi Gli ha messo i tubi in treccia E l'olio specifico per i tubi in treccia Ma quanto è divertente A parte che non si surriscaldano Perché stiamo facendo una discesa abbastanza veloce E non si surriscaldano La pinzata è sempre perfetta Forse in pista magari ci potrebbe essere sul riscaldamento non lo so però per essere freni originali sicuramente sono ottimi secondo me anche meglio di quelli fiat della 500 che non monta i quattro pompanti la strada la tiene in maniera eccelsa eccellente grazie anche a queste coilover, che sarebbe un assetto della bc club sport io quando sento coilover penso subito a un assetto rigido prendi una curva, ti spacca la schiena e tanti saluti qui no, guidando la macchina sentiamo che è una bomba in secondo luogo ci sono loro, i sedili e cavolo se sono comodi, cavolo se sono comodi volante è bello, si impugna bene, è molto ergonomico sì, magari il cambio ha le leve un pochino lunghe nulla che non si possa risolvere con uno short shifter o comunque anche se lo lasciate stare così non dà problemi, ragazzi, io sto godendo, è vero, non ha chissà quanti cavalli, eh? benché il proprietario ci ha messo le mani, eppure bene, perché a parte l'assetto di cui abbiamo parlato che è semplicemente perfetto, quest'auto è mappata, è scatalizzata, infatti come potete vedere c'è la spia del catalizzatore, va bene, e ha lo scarico diretto, silenziato e anche l'aspirazione e tutti questi componenti, tranne lo scat, sono della CTC Performance, ottimo, un plauso al proprietario perché non ha fatto un minestrone, una macedonia di tutti i componenti, ha semplicemente l'assetto di una marca e tutto il resto dell'altra marca, quindi ottimo, bravo, mi piacciono queste cose, mamma mia. sono innamorato di questi freni, di questo telaio, di questo motore signori vedete che provare un'auto è tutto il contrario rispetto a leggere sulla carta, su queste cose non vi affidate ai dati tecnici, provatele le auto ora la domanda è lecita, perché non se ne vede una? che cosa è andato sbagliato? non lo so Abarth ha un marketing pazzesco e una fanbase incredibile Suzuki molto meno, però, signori, questa macchina mi piace, ma tanto mi piace. Ha ah, un modo di erogare la potenza, un modo di tenere la strada. Oh, secondo me questo telaio è meglio di quello della 500. Eh? Ora, non arrabbiatevi a Bartisti. Ma se l'avete provata, lo sapete che non mi potete dare torto. Questa ve la mettete come vi pare, vi concede tutto. E i controlli sono staccati eh? vi concede tutto la corsa del pedale ok non troppo lunga mi piace signori mi piace prima ma te è venuto su a cannone ma l'avete visto guardate <ride> come potete giocare con il culo e poi non c'è il turbolag zero perché ripeto turbina piccola il sistema ibrido che vi dà potenza subito bella bella bella bella bella bella non vi aspettate un milione di cavalli eh però vi divertite strade di montagna così vi divertite come pazzi <ride> ci è piaciuta? Eh? sì devo dire che è una macchina molto divertente ragazzi interessante da valutare sì nelle mie zone purtroppo queste non ce ne sono sono sì. 500 Abart. e infatti ecco quando me, me l'hai proposto sono stato subito eh, curioso, te, eh sì, curioso di, di provarla anche perché il motore 1004 ci sta un bel assetto poi sappiamo che questi giapponesi ci hanno sempre l'asso nella manica sì, no? sì i giapponesi c'è sempre qualcosa tra l'altro sento un caldino sì, tutto il culo l'ho trovato prima <ride> con stanno, questo freddo ci stanno i tastini Bella, no? per scaldarla è tanta roba Veramente Sono contento, tanta. roba ho detto Manu che hai portato una hot hatch sul canale di un segmento leggermente inferiore a quello che siamo abituati a portare, però ci sta, ti voglio proporre più cose così. Sì, e volentieri. spero tanto, ragazzi, che questo video sia piaciuto. E noi ce la mettiamo sempre tutta. Allora, se vi è piaciuto lasciateci un like, iscrivetevi al canale e commentate qui sotto cosa ne pensate. Fammi sentire una prima, dai. Vuoi provarla? Sì, però vai, eh. Ha <laughs> ha Oh!